Battle Royale, parliamo di Battle Royale di Kinji, diretto da Kinji Fuka Fukasaku ok è del 2000 film del 2000 il film parla, praticamente. è una storia veramente particolare parla di della società, insomma, di questo governo giapponese che è un, po', è un po' assurda, un po' surreale, no? È un po' surreale. Ci sono i soliti problemi economici. Poi dopo vediamo perché i soliti, perché ci sono altri film simili. E tutto parte sempre da la crisi economiche, mancanza di lavoro, eccetera. Ma in questo film in qualche maniera si attribuisce il problema della società alla, alla, alla disciplina, alla mancanza di disciplina da parte dei, dei giovani studenti. E, e quindi viene creata, adesso vi leggo come si chiama, una, una legge, vediamo se è scritto qua, la Millennium Educational Reform Act, abbreviata con BR Act che eh, praticamente prevede che vengano prelevati eh, in maniera randoni, randomica degli studenti e messi su un'isola, studenti della stessa scuola, della stessa classe, messi su, messi su un'isola e eh, praticamente lì parte, partirà un battle royale, esattamente come in, in Fortnite, cioè tutti e lì poi capite perché Fortnite si chiama e praticamente su quest'isola tutti devono ammazzare gli altri studenti e ne rimane solo uno esattamente come accade in Fortnite perché? è una sorta di punizione non si capisce bene questa riforma che cazzo di effetti può avere in realtà non è quello poi il significato importante eh, praticamente l'alternanza scuola-lavoro esatto non è in realtà importante questo, il fatto che come idea sia un'idea del cazzo fondamentalmente. In realtà dietro a questa idea fantasiosa, ma no? chiaramente, è, è fantapolitica, no? non so come dire, fanta... non lo so, so, fanta riforma scolastica, non lo so. Comunque, c'è un conflitto tra adulti e ragazzi, insomma, e adolescenti. E... E poi capiremo perché vediamoci il trailer prima di tutto poi torniamo sulla trama e poi parliamo delle cose che sono meravigliose di questo film perfetto Veramente è, è un film che adesso risulta un po' all'acqua di rose. Come direte, come all'acqua di rose? Perché questi vanno, cioè hanno, sono ragazzi adolescenti, vengono messi lì e sono costretti ad ammazzarsi. Sì, è all'acqua di rose perché 22 anni dopo, quasi 23, ne abbiamo viste di cose che appunto sono anche ispirate a questo, sono ispirate a questa violenza, questa messa in scena. E, e quindi il film non risulterà così tanto forte secondo me e, oltre al fatto che e, e, comunque è rappresentato anche in modo abbastanza comico anche se questo trailer privilegia diciamo, il lato oscuro del film ma ci sono anche delle situazioni molto giocose, molto comiche perché eh, in effetti la rappresentazione di Battle Royale è è veramente un'allegoria di un episodio, di una cosa che interessa uh, all'autore. Vagamente dà la sensazione di essere un po' un sogno. Perché ci sono appunto dei momenti comici, delle cose un po' assurde. Ma non, non perché la trama sem sembra una cosa insomma, che non torna. Ma proprio perché è, è, abbastanza, è abbastanza comico in certi punti. Intanto vi voglio dire questo, che ne stiamo parlando proprio perché è partita una start-up, una sorta di kickstarter per l'edizione 4K, perché è appena stato rimasterizzato in 4K, uscirà un'edizione con il primo film e il secondo film con CG Entertainment, quindi se volete partecipare alla startup andate sul sito di CG e trovate insomma la pagina dove potete iscrivervi alla startup e avere la vostra edizione figa di questo film, in più è stato anche portato al cinema quindi potrete andare a vedere dove, quando come, perché io adesso non ho sotto mano queste informazioni, comunque uscirà al cinema la versione è restaurata quindi eh, io penso che siano operazioni fighe perché i film ci sono ma purtroppo i film finiscono nel un po' nel dimenticatoio prima vi voglio dire che il regista eh, decise di, di, di mi, una cosa che ho scoperto leggendo informandomi che decise di girare questo film e, e che mi ha un po' aperto la mente su, su tutto il film cioè senza sapere questa roba mh, sì potete intuire delle cose ma eh, qua vi veramente vi, vi, vi diventa tutto chiaro decise di dirigere il film perché il romanzo che aveva adattato gli ricordava eh, il suo periodo da operaio quando a 15 anni eh, durante la seconda guerra mondiale, a quel tempo la sua classe venne fatta lavorare durante, appunto perché c'era la guerra, venne fatta lavorare in una fabbrica di munizioni e venne bombardata. Ovviamente morirono una marea di suoi compagni di classe, e loro furono costretti anche a disporre i cadaveri: insomma, in quelle situazioni. Eh, non importa se sei un ragazzino te, ti tocca fare cose eh, dal costruire i proiettili al radunare i cadaveri dei tuoi amici dopo un bombardamento Fukasaku scusate lo devo leggere perché mi dimentico sempre come si dice fece un'elaborazione un semplice cioè il governo prende e ci manda a noi ragazzini a fare, a fare le, le, le munizioni e noi finiamo morti e lui ha tradotto questa cosa in adulti contro giovani. Cioè tu adulto dovresti proteggermi, dovresti investire su di me, dovresti insomma io mi fido di te, tu sei l'adulto, quindi governo, tu adulto e governo, dovresti proteggermi eh, e invece te ne fotti, te ne sbatti. E quindi guardando, se guardate il film, se conoscete il film... Potete immaginare che tutto questo eh, si adatta perfettamente al, al suo sentito, al suo modo di vedere le cose. È molto curioso perché in realtà lui non ha scritto il romanzo. Quindi lui si è, si è riconosciuto tanto in questo romanzo, e ha riconosciuto quell'episodio, probabilmente. Ci ha, ha insomma, è, è come se si avesse sentito, sembra assurdo dirlo perché. L'opposto l'opposto, una chiamata alle armi, come per dire, oh, questo è, è il mio momento, questo libro deve diventare un film e devo farlo io perché ho subito questa cosa. E infatti poi eh, lì abbiamo un governo che crea una situazione di pericolo per i ragazzi, senza alcun motivo fondamentalmente, senza, senza ragione, esattamente come è, com è capitato... Uh, a lui, no? Ed è un film che anche se scherza ed è violento ed è, ed è un po' action è anche molto toccante è una cosa bella che accade nel film come potete immaginare loro vengono istruiti sono spaesati uh, vengono istruiti su quelle che sono le regole gli viene, viene data un'arma e vengono buttati gli dicono ora, andate correte nel, nell'isola, sparpagliatevi e fatevi fuori quando vi incontrate Ovviamente accade, eh, c'è anche un particolare molto curioso, che è quello dell'assegnazione delle armi a tutti, viene dato uno zaino con del cibo dell'acqua e un'arma. E Però le armi non sono tutte uguali, c'è chi ha avuto un mitra, chi ha avuto una granata, chi ha avuto un, un coperchio di una pentola. E questa è mm, una... Secondo me, insomma, io ci ho visto un'allegoria un po' anche delle, della condizione umana. Cioè, nella condizione umana eh, non, non siamo tutti, eh, non partiamo tutti pari. Quindi le cose accadono uguali, per, eh, ci, ci piombano come la guerra, la pandemia, eh, tante cose ci accadono e sono troppo grosse per noi ma gli strumenti che abbiamo non sono paritari cioè c'è chi parte con meno e c'è chi parte con più e quindi questo rappresenta tantissimo il mondo reale il mondo del povero che viene mandato a costruire i proiettili durante la guerra e il ricco, sicuramente no non so se mi sono spiegato grazie ad Alka che hai messo il link della startup in chat grazie mille Tanti film che sono, sono così, sono battle royale, sono gioca e muori, gioca per sopravvivere eh, ed esci vivo o morto, no? Queste sono le regole del, di questo tipo di giochi, li, li definirei death match, anche, no? Eh, li conosciamo. Ma poi il film si sviluppa bene perché inizia a raccontarti... La, la, la profondità dei personaggi le loro relazioni loro erano tutti amici in un modo o nell'altro c'era chi era innamorato del, della ragazza, l'altra ragazza di un altro eh, insomma c'erano delle relazioni belle importanti, eh, e importanti e il film le evidenzia e quindi quando noi inizieremo a, un po' a voler bene o comunque a empatizzare con i personaggi questi verranno fatti fuori quindi è bravo in quel senso a iniziare proprio a farteli stare simpatici per poi appunto farti soffrire nel vedere, nel vedere che, che fine fanno. Anche se ci sono scene di violenza, sono teste tagliate, spruzzi di sangue, non lo so, forse io sono un po' troppo abituato e quindi forse per me non è così, così forte come effetto, però io l'ho trovato abbastanza anche pittoresco nel rappresentare la morte, quindi non lo trovo così crudo da, da guardare, no? però è un film con tante scene di, di violenza, di, di, di amputazioni, te, sparatorie, gente ammazzata in tutti i modi, quindi chiaramente non è, non è per tutti se non siete abituati, però non è neanche un film che io considero estremo, perché non ha quell'aura cupa uh, che rende comunque le scene di violenza molto più uh, difficili da digerire, da, da sopportare. Ecco, io credo che, che insieme all'atto di violenza, immaginate uno splatter di Peter Jackson o film del genere. È comico, quindi tutto quello che vedete fa abbastanza ridere. Ecco, questo è un film un po' così, cioè... Non... La violenza, la vediamo, eh, c'è, ma è anche molto teatrale. Poi loro comunque recitano in modo molto teatrale. Ovviamente a impreziosire il film c'è Kitano Chitano. Eh, io amo tantissimo come regista e come attore. Qui vi dico che è uno dei miei mh, film di cui sono innamorato perso, proprio io lo amo. A me mi, mi si spezza il cuore in due, in quattro, in sette, in otto, in mille. Quando lo vedo, lo rivedo, amo quel film. È di Kitano, è l'estate di Kikujiro. Io amo quel film. Eh, amo lui come regista, è un, un idolo, un idolo per me. Bravissimo. Come attore eh, è un po' difficile da spiegare. Perché Kitano, quando uno, quando uno dice è una, una, un attore che, che recita in sottrazione, no? cioè che recita con pochi gesti, con andando a limare, a togliere, no? Non a, a... aumentare, cioè... Cerca di trovare la perfezione togliendo cose, non... Ecco, ecco quando si dice recitare in sottrazione, con Chitano proprio è proprio neofemismo, perché proprio, cioè, Sembra una statua di pietra quando recita, però... Lui, secondo me, è il capo assoluto della recitazione in questo senso, cioè del della micro recitazione lui è talmente statuario sapete che chitano ha un tic no ha un tic che gli fa chiudere l'occhio ecco lui è talmente statuario che quando fa così con l'occhio cazzo ti viene ti fa l'effetto jump scare cazzo è talmente immobile la sua faccia che quando fa il tic tu cazzo salti dalla poltrona però io penso che lui in un modo nel allora a lui viene sempre chiesta e, e, e da solo si attribuisce anche questo ruolo nei, nei suoi film più o meno di fare se stesso cioè lui fa se stesso e gli viene chiesto di fare se stesso quindi lui ha un personaggio che è praticamente unico con delle sfumature però ha un impatto nei film che è, è incredibile cioè, è un personaggio affascinante quindi non lo, non lo metti sul piano di altri attori che sono più capaci di eh, mutare, cambiare, fare cose particolari. Eh, però appunto in questo film spacca. Come, come al solito è un personaggio fortissimo della pellicola, È importante, perché c'è un particolare rapporto tra il professore e gli studenti. E è un rapporto che in realtà non è un rapporto di odio, no? Perché è lui che gli, gli dice le regole del, del... Non è un rapporto di odio, però è anche un carnefice lui, quindi è un rapporto conflittuale, come potrebbe esserci appunto, e nel film viene evidenziato, un, un rapporto conflittuale con i propri figli quando sono grandi, che, che si fa fatica a comunicare, si fa fatica a non litigare, si... Sono tante, tante problematiche di questo tipo. Voglio dire una cosa su, sul, sul mondo dei film uh, that match, insomma, battle royale, uh, e partecipa al gioco mortale che arriva alla fine vince, se vince i soldi o vince la vita. C'è un po' questo atteggiamento di, di sentirsi degli eroi, perché si cita il capolavoro, si cita il regista, c'è cita... sempre questa dinamica nei social. Quando è uscito Squid Game tutti hanno... Diciamo, Squid Game è stato un po' schizzato dagli espertoni di cinema, perché, ah, ma perché non è una novità, non è una novità, non hanno inventato nulla, eh, e quindi è una cagata. Questa è la reazione tipica che... in cui posso cascare anch'io quando appunto la roba viene osannata, e invece uno dice no ma guarda che c'era già cioè non è l'ideona allora qua secondo me bisogna fare un passo indietro cioè Squid Game allora se un, un, un giovane vede Squid Game e dice ma che figata idea, come possiamo biasimarlo? come possiamo biasimarlo? come possiamo dirgli no sei un coglione perché non conoscevi Battle Royale come possiamo? è un giovane non è che può sapere tutto a 15 anni a 16 anni no? quindi già ci siamo risposti quindi se lui dice che è figata questa idea del Battle Royale, possiamo solo dirgli "Sì, hai ragione, è un'idea figa". Possiamo poi aggiungere "Sappi che è già stata usata in altri film. Ora tutti citavano Battle Royale e altri film perché? Perché sono asiatici, quindi Squid Game sono asiatici, Battle Royale sono asiatici". Ma non è vero che l'idea del gioco mortale nasce con Battle Royale. Vi faccio un esempio, poi probabilmente ce ne sono tante altre, tante sfumature, un esempio che ricordate tutti, anzi quasi quasi vi metto il trailer. Un film che tra l'altro io ho sempre apprezzato perché mi piaceva l'idea, mi piaceva che sicuramente tratto da qualche libro, eccetera. Apri gli occhi, sei fregato. Sai una cosa? Hai la tendenza, E vi dico che sia questo film che state per vedere, qualcuno ha già visto che cos'è perché c'era la copertina, che Battle Royale, che Squid Game, tutti e tre partono con una premessa che è la premessa del disagio sociale legato a, a un'economia in crisi. Quindi tutti quanti partono da, da quella... ...tendenza a vedere tutto nero. Running Man! Inarrestabili sterminatori del network danno ai criminali e ai nemici dello Stato esan... Praticamente la premessa in Running Man, detto anche l'implacabile con Schwarzenegger, nella spiegazione della storia è che per tenere buono una popolazione che ha problemi appunto importanti, creano un gioco iperviolento e molto affascinante che li rimba rimbambisce tenendoli, tenendoli davanti al, al, al televisore, quindi creano appunto... Questo gioco concorrente mortale. Perfetto, lo voglio. Allora, che cosa vi voglio dire? Ci sono questi tre film, ma poi ce ne sono anche altri. Eh, questi tre film con il, con il gioco mortale. Qua il problema non è... Ah, ma l'idea è di un altro, l'hanno già fatto, è presa da qui, è presa da là. Il punto è che qua siamo di fronte, come spesso accade. Proprio a tre esempi di come la stessa idea racconta tre cose diverse. Perché in Running Man... Si parla di eh, una popolazione attratta dalla violenza che io eh, anestetizzo mediaticamente tramite una trasmissione iperviolenta. È un film action thriller che parla, parla di questo ed è interessante il fatto che crea un futuro distopico in questo senso qua, un futuro della manipolazione mediatica, dove le persone sono insensibili di fronte alla morte che vedono, quindi il tema è figo dell'implacabile in eh, Battle Royale viene fatta una un'accusa nei confronti del mondo adulto del, mondo, del governo eh, c'è una storia anche personale dietro ed è un altro tema mentre in Squid Game c'è un tema che è molto attuale, che è il tema del, de, dell'indebitamento dell'indebitamento che avviene alle persone della Sud Corea perché c'è un sistema per cui loro i sudcoreani questo lo so perché l'ho letto quando, quando era uscito il caso e tutto volevo sapere un po' a cosa si ispirava poi se guardate Squid Game capite che è effettivamente è così perché viene appunto specificato eh, Insomma c'è un po' quello che, che accadeva anche negli Stati Uniti o che accade ancora, non lo so bene, che è questa, questa questione di, di, di poter accedere a una serie di crediti, carte di credito, far credito a destra e manca con interessi altissimi. La gente si indebita in un modo allucinante perché è povera e eh, finisce per poi perdere la, sper la speranza del futuro. Una volta che tu sei indebitato per migliaia e migliaia di euro dico perché non so quale sia la moneta del, della Sud Corea, tu praticamente sei già morto sei già morto e questo è un tema che non c'entra niente con, con la critica al governo eh, alle istituzioni agli adulti, al mondo adulto che c'è in Battle Royale e non c'entra niente con la manipolazione mediatica che c'è nell'implacabile qui c'è un bellissimo tema che è quello appunto del suicidio eh, praticamente tu ammazzi la tua idea di te nel futuro perché ti sei indebitato così tanto che sei senza speranza motivo per cui sei disposto a partecipare a cioè, io capisco perché partecipi a Squid Game e rischi la vita perché non puoi vivere con l'idea di non esistere nel futuro cioè che il tuo futuro è in, o in galera perché non puoi pagare i conti, o eh, ammazzato da qualcuno perché eh, per qualsiasi ragione, perché a quel punto sei un delinquente. Quindi, la, il tuo futuro te lo sei già ti sei già suicidato. Quindi arriva Squid Game e ti dice: Hai una speranza, devi vincere e vincerai questa palla piena di soldi. Che sono così tanti. Che anche tu potresti eh, Pagare tu i tuoi debiti e vivere ricchissimo. Quindi è, è normale che uno faccia... Cioè uno dice ma... Quindi viene assurdo. No, non è assurdo. Non è assurdo per un cazzo. Perché quando arrivi a quei livelli lì... Ti sei tolto tutto. Ti hanno tolto tutto. ti eh, rimane solo quello. Quindi sono tre film con la stessa idea... Ma che parlano di tre cose diverse. State lontani... Da quelli che cercano sempre... Di associare un film all'altro... Per con dei piccoli collegamenti, la trama, il plot, un pezzettino di cosa, una scena, perché sono degli stolti, non hanno idea del fatto che tu puoi avere due trame quasi identiche e raccontare due cose diverse. Quindi questo è il bello di questi tre film. Chiaramente a livello qualitativo, a livello artistico Battle Royale è, è, è quello superiore a tutti perché Squid Game è una serie che gode anche tu di tutti i fantastici problemi che hanno le serie tv, però ne parliamo più avanti. Diciamo che per quanto riguarda Battle Royale ovviamente è un, è un gran bel film quindi prendetevi, prendetevi l'edizione e andate al cinema a vederlo perché secondo me il cinema è stra divertente gli amici e tutto